Melissa Mongiardo, e Eugenio Levi, Rama Dasi Mariani, vincitori della seconda edizione del Premio di Bagno, con un lavoro di ricerca che starete per fare eh, sulla migrazione e sull'ostilità di questa Europa nei confronti dei flussi migratori. Avete già incominciato a capire perché oppure sapete da dove partire per spiegare perché? Beh, allora, alcune idee sì ce le abbiamo, che sono quelle alla base del progetto di ricerca che abbiamo presentato per il Premio di Bagno, e sono che da una parte eh, ci potrebbe essere un'insufficienza nelle politiche di integrazione o alcuni fallimenti nelle politiche di integrazione e che questa potrebbe essere una delle ragioni alla base eh, dell'ostilità nei confronti del fenomeno migratorio dall'altra eh, che possono esserci alcuni elementi eh, irrazionali quindi legati ai pregiudizi, alle discriminazioni, ad una serie di eh, paure eh, e che eh, i media e le narrazioni politiche possono avere un ruolo eh, importante nella diffusione di questo tipo di pregiudizi e noi vogliamo studiare appunto eh, entrambi questi meccanismi e capire quanto effettivamente possono incidere. Eh, nel, nei fenomeni di ostilità che si osservano oggi rispetto alla migrazione. Ecco appunto la propaganda contro la migrazione quanto conta in questa ricerca perché conterà il fatto di alimentare le paure, le diffidenze? Sì, sì conta molto, appunto noi vogliamo, mm. eh, noi vogliamo studiare bene quali, quali possono essere questi canali attraverso cui passa, ehm, attraverso cui passa questa propaganda e quali possono essere anche i meccanismi psicologici. Provo a fare un esempio, insomma, una delle narrazioni politiche più frequenti che sentiamo è quella che gli immigrati rubano il posto di lavoro. Noi sappiamo che questo non è in larga parte vero, insomma, l'evidenza scientifica ci dice che non sembra essere effettivamente così e quindi vogliamo capire perché però comunque eh, in Europa... Eh, gli europei sono così sensibili a questa narrazione, a questa propaganda e capire quindi eh, quali possono essere anche le risposte che una, appunto, la socialdemocrazia europea, come dice anche il titolo, può dare rispetto a, questo, a questi problemi.